Ciao a tutti ragazzi, qui è Forte che Parla e benvenuti in un nuovo video. Non sto più nella pelle ragazzi, non perdiamo tempo, è uscito finalmente Fortnite capitolo 3. Prima di iniziare vi ricordo semplicemente di lasciare un like, iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Ho shoppato già qualcosina del pass battaglia, le skin sono piuttosto carine, anche se le migliori ragazzi senza perderci in chiacchiere sono ovviamente... Quelle di Spider-Man, veramente molto figa, ragazzi. E poi c'è anche la versione col simbionte di colore scuro. È veramente, veramente tantissima roba. Ovviamente, ragazzi, vi ricordo di shoppare il pass battaglia solo e solamente con il mio codice creatore Fortu, così come vedete a schermo. E se shoppate il pass battaglia con il mio codice creatore attivo e pubblicate una storia su Instagram, mentre mi fate vedere che lo fate, io vi reposto sul mio profilo Instagram ufficiale FortuTheGamer. Ma si sta caricando, ragazzi? No, no, io aspetterei, io aspetterei... Fra Oh Big the Next Chapter Bro Ma cosa sta succedendo Fratelli Fratelli Ma siete pazzi Ma siete pazzi Sgravati What's going on Ok Suppongo che io ti debba una spiegazione Dice Abbiamo subito tante cose in questi anni E c'è molto che tu non ricordi neanche Wow ragazzi Battle Pass Shoppo subito. Ma proprio così. Pa vai, vai, comprami tutto. Ok. ora oh, raga, mi raccomando, codice creatore fortu per shopparlo, eh. Che figata. Ok, battle pass sbloccato. Ok. Insomma, quante volte me l'ha sbloccato? C'è sì, un po' buggadello? Vediamo. Dopo tre anni io vi flexo i balletti che voi non ci avete. Vediamo, ragazzi. Allora, vedo una mappa per lo più innevata. E non lo so dove buttarmi. Ci buttiamo qua? Eh sì, andiamo là, dai, andiamo tutti quanti là. Spero solo di non incontrare i traiardoni con tutto me stesso, spero di no. Ah, ragazzi, stiamo seriamente giocando a Fortnite capitolo 3. No jokes, dude. No jokes. No, oddio, nuovissima non è. O sbaglio. Forse sono io che mi sto sbagliando. Prendiamo subito un'arma, allora. Oh, oh! Cosa? Cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa? No, ma in prima persona. Ma non si capisce niente. Prima kill. Che cosa soddisfacente fare questa kill, ragazzi È bellissimo Oh, l'uccello, l'uccello uccello epico Ok, ok, ok, ok, ok, ok, let's go No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Un tizio addosso Qualcuno mi sta pushando, qualcuno mi sta pushando Greasy Grove ah, Ok, meglio che sto col mio team, meglio stare con il mio team Cerchiamo di fare un game come si deve Oh, no, no, no stanno morendo i miei compari oh, oh, ragazzi, non scherzate Ok, rianimiamo il nostro compare qua il fatto che ti mira in prima persona col fucile Ma è geniale Tieni con papà di sta roba che te ne serve No, hanno rimesso No, vabbè Hanno rimesso questi veicoli I quad non ci credo Ok, let's go Ok, let's go Let's go Ok, abbiamo scoperto questa nuova zona Oh Ok, questo è forte, raga, questo è forte. Eh, ci vuole, assai qua. Eh, no, ma su. Ma si reanima solo uno alla volta, o tutti? Ah, ok, a posto. Ah, e parti dall'alto. Ok. Andiamo dove stava il loot. E prendiamoci subito della roba, ragazzi. Mi rubo tutto così a caso. Ok, raga, devo giocare come se fossi da solo, eh. Non posso fare affidamento ai miei compagni. Perché io credo che di decente ci sia solo il look. Poi uh, Ashi, diciamo, non lo vedevo molto agguerrito, se posso dire la mia. Tanto qui ci sbu... Oh! Oddio, ho fatto la scivolata! Fra! Non ci avevo proprio pensato, cavolo! No, oh, però si poteva evitare sto fight. Per esempio, sto fight era proprio evitabile. Godo, oh, l'ho ucciso io. Grande. Ok. Hanno cambiato un po' però il sistema di... Oh, Fra! Like... È fighissimo perché il colpo ti destabilizza. Il colpo di Cecco ti fa muovere, tipo. Ti dà un rinculo così forte che ti fa vibrare la visuale. È molto figa come cosa. Non so se ci riuscite a fare caso da lì. Per ora, raga, non voglio farmi sgamare. Voglio prima capire dove stiano tutti gli altri team. Teniamo quelli là sotto, però, ci devono essere almeno altri due team. Perché siamo tre noi e poi il resto cinque. E conoscete Cioè, sapete bene che un team da cinque solo non ci può stare. No. Buttagli una terra dei nostri. E questo è un problema. Questo è un grosso problema. Io sto finendo tutti i proiettili, raga No, cavolo. 30. Dai, dai, rimane l'ultimo qua. Rimane l'ultimo qua, qua. Dai, esci, vincila. Fallo per noi. No, secondi, non ci posso credere. Mannaggia. Vabbè, vabbè, non fa nulla. Non fa nulla, raga Prossimo game. Prossimo game. Che palle. Devo giocare da solo di nuovo. Ah, c'è un codice. Ah, dobbiamo stare in quattro per aprirlo qui Cioè, Ariel, ma, ma pisse, se ne sta andando con la barca Ariel, siamo una squad Vorrei fartelo notare, eh Poi fatti tu, Ariel, figurati Però, non so se ti conviene andartene Ah, slurpine E poi ci sono questi Guzzle juice. Eh, facciamo così, dai Giusto per averle in modo da curare pure il mio compare, se necessario Vai, vai, bro, pigliami pure altre ceste, pure altre ceste, dai Manca l'ultima, manca l'ultima la, la sento, la sento, sta qua Ok, apriamo senza sfondare la cesta Passiamo Ok, sfida fatta, c'è gente Ah no, è lo squalo Il mio compare sta fightando, mi sa proprio di sì Che strano che sia senza vita Cioè senza scudo Ma è un bot? Sì, sì, sono bot secondo me Secondo me sono bot Sì, sì, se lo va a menare a piedi, infatti Ok Due assist meritatissimi perché erano kill le mie Però va bene Lo so, vedi che forse ci ha joinato una Cioè, una duo Potrebbe averci joinato una duo, pensandoci Perché effettivamente questi erano in due Non so se ti conviene metterti a menare lo squalo Eh, poi sono fatti due, eh, vedi tu Però secondo me non ti conviene tanto Però, fra, ti rendi conto che se ci acchiappiamo un nemico ti faccio un casino Loot lake Uh, cosa? Ah, carina però come zona si chiama loot lake questa Fammi scendere subito Fammi scendere subito Non mi fa scendere Oh Fra non ti avvicinare questi temina No E eh, infatti Pessima mossa da parte mia Ma vabbè Credete non vorrei rianimare il compare? Cioè io credo di utilizzarlo solo come diversivo Credo che da diversivo sia top Tenda? Ah c'era la tenda, vero? Che fa la tenda? Rest? E eh, che faccio? Un edge storage? Ah oddio Che? La tenda fa... Non ho capito cosa faccia La tenda ragazzi Fatemi recuperare, la scheda di questo, fatemi andare a curare Cavolo devo fare in fretta Oh no ci vuole più tempo dai C'è palesemente più tempo necessario per fare un reboot Non è possibile che prima durasse così tanto Sono sparando? Sì Sono bot però Ok era da su Posto. Fightano a distanza? Eh sì dovrebbero essere tipo là sopra Non so se lo voglio sparare Che non so quanto sia messo bene a livello di armi Si ha... È... O oh non ho un compagno, io sto giocando praticamente da solo. Vabbè, utilizziamo il mio compare come diversivo. No! Ma ha fatto la kill! Sono botto! Ma ha fatto la kill! Ho fatto la prima vittoria reale così schifosa! Ma. Maccia, bro. <ride> Vabbè, prima vittoria reale su Fortnite, capitolo 3. Che dirvi, ragazzi, sono veramente hypatissimo per questo nuovo capitolo di Fortnite. Mi raccomando, io non vedo l'ora di fare nuovi video, nuove sfide. Lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E noi boys ci becchiamo al prossimo video.